Grazie Presidente. Questa mozione arriva dopo anni eh, che era stata presentata e che rilevava una penuria di mh, personale in una struttura che è fondamentale per eh, l'amministrazione capitolina. Non soltanto perché conserva l'archivio la, eh, storico capitolino, conserva eh, le memorie della città che risalgono a secoli fa, ma perché al suo interno lavorano eh, delle persone che hanno professionalità e che sono essenziali per eh, la, eh, la, la, la vita quotidiana eh, della, della città. Dopo eh, tre anni eh, devo dire che questa mozione è quanto mai attuale ed è anzi oggi abbiamo una consapevolezza ulteriore eh, della necessità che sia portata nuova linfa a quella compagine di dipendenti che, si, eh, che ha delle specializzazioni in campo archivistico. Perché la situazione della, eh, Conservazione e tutela eh, del patrimonio documentale Capitolino non riguarda soltanto il patrimonio storico che è ben conservato e tutelato nella sede dell'archivio storico eh, stesso, ma riguarda tutta la quantità di materiale documentale prodotto dall'amministrazione Capitolina negli ultimi 40 se non 50 anni che versa in condizioni drammatiche per quello che riguarda la sua tutela e conservazione. E sto parlando anche della conservazione e tutela del, eh, dei documenti correnti, eh, dei documenti non solo che vanno conservati come memoria, ma dei documenti che vanno conservati perché sono eh, di, eh, di consultazione attuale e quotidiana. Noi viviamo in un passaggio eh, critico ma dove il critico ha anche una sua accezione positiva perché vuol dire sviluppo e sviluppo positivo e stiamo passando dal cartaceo al digitale. Ma questo comporta tutta una serie di problematiche che veramente sarebbe troppo lungo spiegare qui ma che rende necessario l'apporto di personale assai competente. A questo proposito, recentemente abbiamo finalmente avviato quel processo di, eh, di ehm, analisi di tutto il patrimonio documentale capitolino corrente e storico, quindi prodotto eh, in questi anni e prodotto eh, ultimamente, perché noi non abbiamo eh, cognizione eh, di in cosa consiste il patrimonio documentale capitolino. Quindi è stato avviato un... Eh, processo eh, di censimento eh, sotto naturalmente legge del ministero del MIBAC che ne ha competenza eh, perché questa è qualcosa eh, che riguarda non soltanto i romani ma riguarda eh, eh, logicamente eh, il, il, gli italiani i cittadini italiani perché questo è patrimonio nazionale quindi eh, stiamo parlando eh, dei documenti che abbiamo protocollato questa mattina Stiamo parlando dei documenti protocollati una settimana fa o, o, o, o qualche tempo fa. Eh, abbiamo bisogno di personale che si impegni su questo. Abbiamo bisogno di personale capace di formare i loro colleghi. Non siamo riusciti ancora ad avviare i, i, i corsi di formazione perché mancano degli strumenti essenziali, perché manca quel personale capace di portare avanti questo discorso. Eh, sappiamo che ci sono dei lavori, dei mestieri, delle professioni, lo vediamo in questo momento di cui ci rendiamo conto quanto sono necessari soltanto nei momenti di crisi. Ecco, lasciatemi dire che il momento di crisi per quello che riguarda eh, il patrimonio documentale Capitolino è stato superato da molto tempo. Abbiamo bisogno di tanta, tanta energia per venire fuori da, questo, da questa palude in cui il, il patrimonio è veramente galleggia da ormai eh, troppi anni e quindi eh, chiedo veramente che sia fatto uno sforzo proprio in questo momento in cui le priorità sembrano alte ma noi usciremo da questo momento di emergenza sanitaria e dobbiamo trovare un mondo capace di andare avanti sulle sue gambe questo è uno dei modi per riuscire a far funzionare meglio l'amministrazione capitolina. Eh, I dipendenti che già abbiamo sono straordinari. Abbiamo bisogno di qualcuno che li aiuti e che li sostituisca perché molti ormai stanno andando in pensione. Grazie.